È ora il momento di Angelo Fierro, eh, Senior Sales Manager di OnOffice Italia. Ciao ciao. ciao. ciao Angelo. Allora, On Office, gestionale, un nuovo gestionale che arriva dalla Germania, eh, che sbarca nel mercato italiano due anni fa, un anno e mezzo 2020, fa? Due agli albori della pandemia. Ok. Come hai com trovato la platea delle de, agenzie immobiliari in Italia? Beh, devo dire che ehm, nel 2020, quando siamo arrivati, che appunto, come ho detto, era proprio qualche mese prima di tutto quello che abbiamo dovuto vivere, forse nel male c'è stato anche un bene, eh, in quanto è stato proprio un momento in cui gli agenti immobiliari si sono trovati costretti a vivere in una realtà completamente nuova, sconosciuta. Magari eh, lo saprai meglio di me eh, quello che hai dovuto passare nel caso. Ci ha aiutato essere presenti, avere tutte le persone che magari chiuse in casa non sapevano come, come gestire la situazione. Siamo andati in supporto uh, al loro lavoro, grazie anche appunto all'esperienza ventennale che abbiamo nel, nel settore, al know-how che ci portiamo dietro dai, dai paesi europei in cui siamo presenti. Eh, on office, eh, gestionale. CRM. Cosa, cosa vi differenzia uh, nelle funzionalità di questo software? Beh, innanzitutto credo sia necessario fare una piccola uh, distinzione tra le, i due termini gestionale e CRM. Uh, gestionale, come suggerisce appunto il termine, aiuta l'agente immobiliare nella gestione del lavoro quotidiano. Uh, quindi nella gestione di quello che può essere anche il proprio portafoglio immobiliare, portafoglio clienti, la pubblicazione, uh, la gestione delle agenda, uh, mentre CRM uh, è un acronimo, un acronimo è sta per uh, Customer Relationship Management, uh, ovvero gestione del rapporto del cliente. Uh, anche in questo caso uh, si parla di gestione, ma più che del, del lavoro si parla proprio della cura del cliente, che è quella parte importante che poi dà, dà quel valore aggiunto all'agenzia immobiliare all'agente stesso. Um, per, per ragionare sempre su due termini, quindi il gestionale aiuta ad organizzare il lavoro di un agente immobiliare, mentre il CRM va più visto come uno strumento di marketing uh, capace di poter aiutare la gente a coltivare, a fidelizzare il rapporto con il cliente. E un office in, questo, in, questo ter, in questi termini, com'è che supporta l'agente immobiliare nel uh, sviluppare il rapporto uh, con i propri clienti? Beh, oggi um, si è parlato tanto del, del, dell'importanza del rapporto con il cliente. Si parla anche spesso, e io ne parlo sempre con i miei clienti, del, di quanto sia importante uh, se si parla di mercato immobiliare e di acquisizione. Per un agente immobiliare è un tatuaggio sulla pelle a volte, eh, però a volte viene visto un po' come un compartimento stagno, quindi l'acquisizione sembra essere diversa da quella che poi è la gestione del cliente, mentre invece sono due azioni strettamente correlate. Poter delegare a un gestionale, CRM, a un software, uh, tutte quelle attività che comportano del tempo da parte del, dell'agente immobiliare, ma che poi servono a coltivare il rapporto con il cliente, uh, è importante per migliorare il proprio business, la propria agenzia. E noi lo facciamo grazie a quello che poi è il punto di forza che ci caratterizza, che sono le nostre automazioni. Ovvero, appunto, la capacità di far diventare un software, un collaboratore, virtuale, attivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se posso fare un esempio molto semplice? Sì. Uh, ipotizziamo che un vostro un cliente, un agente immobiliare, uh, voglia contattarvi, un venditore, per avere delle informazioni. Ci sarà sicuramente quel cliente che contatta la gente e non riceve risposta, perché magari l'agente in quel giorno è operato, uh, magari è un weekend, uh, deve aspettare il lunedì per poter evadere tutte quelle che sono le email e, e le, tutte quante le richieste che ha ricevuto. Ipotizziamo che lo stesso cliente invece abbia immediatamente un riscontro da parte dell'agente immobiliare, magari attraverso una risposta personalizzata, dove viene data la possibilità di avere le informazioni sull'agente che prenderà in carico la richiesta, o ancora uh, dare la possibilità al cliente di dare qualche... Informazioni in più sulle esigenze che ha in quel momento. Eh, questo è proprio quel valore aggiunto che caratterizza il lavoro dell'agente immobiliare, e gli permette di distinguersi un pochettino in questo momento storico. Ne, abbiamo, ne parlo tutti i giorni, io sono il primo cliente forse, eh, siamo tutti clienti e viviamo in un momento storico del tutto e subito. Uh, ne ha parlato anche prima qualche relatore sempre seduto a questo sgabello uh, siamo abituati a cliccare un tasto e avere tutto immediatamente io compro un biglietto e ce l'ho sulla mail uh, compro un pacco e sono sicuro di averlo domani uh, davanti alla porta di casa uh, non possiamo escludere i clienti degli agenti del mercato immobiliare da, da questa dinamica e quindi un cliente che riceve immediatamente un riscontro si sente considerato uh, non ha paura che la richiesta sia stata persa o magari non sia neanche stata mai inviata e questo è un valore aggiunto non solo per il cliente che si vede, tra virgolette, coccolato in quello che è l'inizio di un approccio con un agente immobiliare ma anche per l'agente immobiliare stesso che magari tornato in agenzia si ritrova la richiesta già risposta, eh, si ritrova un contatto magari già inserito all'interno del suo database schedato in un dettaglio completo di tutte quelle che sono state le attività fino a poter ricontattare il cliente, avendo magari già tutte le informazioni necessarie a convertire quell'ipotetico interessato in un vero e proprio cliente. Sì, dicevamo prima in un precedente intervento, appunto, che è una problematica degli agenti immobiliari. Cioè, è stato fatto una, un sondaggio, un test, eh, inviando delle richieste specifiche per degli immobili in varie regioni d'Italia, e purtroppo il tasso di risposta di, di queste richieste è, è stato molto basso. Quindi l'agente immobiliare eh, non è una giustificazione, ma non è in grado di gestire una mole di lavoro contemporaneamente, magari mm. senza impiegata, senza collaboratori. On office va a porre rimedio a questa, a questa mancanza. Certo, se mm, possiamo parlare di numeri, eh, lo studio, forse citi lo studio recente di Vorrei.it dove è stato dimostrato che um, un, un acquirente, scusate, un venditore, che ha fatto richiesta su un range vasto di agenzie in Italia, per il 47% delle richieste non è stata inviata una risposta. Cioè, nel momento in cui un venditore, che è il bene essenziale... Che le, no, parliamo proprio di informazioni su venditori, eh? Ah, per Super. vendere. Sì, okay. sì, persone che contattano un'agenzia dicendo «Voglio vendere il mio immobile». Eh, 47% e quasi la metà degli agenti immobiliari non ha dato riscontro a questo tipo di risposta. Per quello ehm, forse magari citavamo studi diversi, sì, eh, però gli... i numeri restano più o meno sì, sempre sì, quelli. Eh, se anche quando una, un venditore ci contatta, che voglio dire è, è la base del lavoro dell'agente immobiliare, noi non gli diamo riscontro, stiamo già un passo indietro rispetto a tutto il resto. È chiaro, è chiaro. Sì, lo studio che citavo io invece parlava dei cioè clienti acquirenti che scrivevano per degli immobili con una richiesta di informazioni e non vedeva data rispo risposta. Eravamo comunque... sempre circa il 40 su quell'altro parte Esatto, qui. esatto. Quindi purtroppo il, il tasso, il tasso di, non, uh, di, di non apertura è molto alto e non è, non è una bella pubblicità purtroppo per noi agenti immobiliari. Eh, detto questo, qual è l'identikit del cliente tipo di on office? Cioè voi con che tipologia di agente lavorate o qualsiasi struttura può essere Ma, ehm, se parliamo dell'utente tipo di, di on Office, è un agente immobiliare che ha voglia di migliorare eh, l'operatività della sua agenzia in modo innovativo. Eh, se parliamo di chi utilizza un office e chi ha voglia di andare a eh, permettere di offrire un maggior numero di servizi ai propri clienti. Uh, senza per questo dover aumentare quella che è l'operatività effettiva uh, che svolge in, in agenzia. Uh, il vantaggio di un office è la personalizzazione completa. Uh, questo vuol dire che noi andiamo a dare un giusto compromesso tra un software tailor made quindi cucito ad hoc sulle esigenze magari di una singola agenzia uh, alla possibilità di ammortizzare quei costi che comporta un software dove c'è dietro uno sviluppo importante magari per un singolo agente immobiliare anche piccolo non è, uh, non è concepibile uh, in quanto grazie appunto all'esperienza ventennale Quasi tutte le esigenze degli agenti immobiliari sono già incluse all'interno del, del nostro software. E il vantaggio è che collaboriamo con, con tutti i tipi di agenti immobiliari, dai grandi gruppi che vogliono utilizzare il nostro software per strutturare il proprio lavoro, per dare un'operatività. Un concreta magari a tutti i collaboratori e quindi dettare uno standard qualitativo alto all'interno della propria agenzia, anche il singolo titolare di agenzia che magari ha bisogno invece di un supporto effettivo che proceda a lavorare quando lui è impegnato in giro per mille visite. Um, vantaggi essenziali, se posso citarne qualcuno, anche semplicemente la possibilità in piena mobilità di continuare ad operare grazie alla nostra applicazione. Noi oramai da... Oltre 5 anni abbiamo un'applicazione sviluppata sia per dispositivi Android che Apple che permette all'agente immobiliare di essere operativo anche in mobilità. Quindi ipotizziamo anche solo poter rispondere a una richiesta oppure inviare una brochure tra un appuntamento e un altro mentre devo correre da una parte all'altra della città senza dover per forza tornare in agenzia. E laddove non riusciamo... A, diciamo a, anzi dove l'obiettivo è snellire totalmente il lavoro eh, è importante anche andarlo ad automatizzare quindi andare a far sì che non ci sia proprio più bisogno di andare a svolgere determinate attività perché sarà il software a svolgerle per noi. E, al di là della gestione con il rapporto diciamo eh, diretto con la clientela eh, so che ci sono anche delle agenzie che utilizzano il vostro gestionale per la gestione interna dei collaboratori Quindi non rivolto verso l'esterno ma proprio per l'organizzazione e la gestione dei collaboratori interno come sì. funziona questa cosa? Eh, senza andare troppo lontano rimango in casa eh, noi di OnOffice siamo i primi utilizzatori del nostro gestionale noi utilizziamo il nostro CRM eh, come vero e proprio software interno per andare anche a supportarci quindi supportiamo qualsiasi tipo di processo dal recruiting delle nuove risorse alla formazione alla gestione di tutti quanti i nostri reparti e questo è quello che poi passiamo è il know-how che noi passiamo ai nostri clienti per permettere di andare a strutturare esattamente il lavoro all'interno di un'agenzia quindi poter andare a monitorare le risorse poter dare degli obiettivi e seguirli passo passo così da capire anche spesso cosa che a volte manca dove ehm, avviene il collo di bottiglia il tipico blocco per il quale non riusciamo a capire perché non performiamo perfetto, attraverso delle statistiche automatiche attraverso l'analisi automatica che viene fatta su tutte quelle che sono le azioni che i nostri collaboratori svolgono all'interno della dell'attività, riusciamo ad andare a capire dove poter lavorare, quindi concentrare i nostri sforzi direttamente su quel punto, senza perderci magari in attività che poi non, non fruttano e non migliorano l'operatività dell'agenzia stessa. Chiaro. Ehm... Lavorare con un gestionale che crea delle automazioni, quali implica comunque una certa progettualità, nel senso che bisogna sedersi a tavolino prima di iniziare a lavorare sul gestionale e decidere bene, sappiamo che questo è quello che vogliamo ottenere dal cliente e deve passare attraverso questi uh, processi, come giustamente voi li chiamate. Sì. Che tipo di supporto date voi all'agente immobiliare in questa fase? Uh, beh, um, l'agente immobiliare che inizia a lavorare con un office viene seguito dal primo momento che, che apre il nostro software sul computer e questo forse è il punto principale. Uh, il contatto diretto con un team che non solo uh, forma gli agenti immobiliari nell'utilizzo del nostro software, ma li accompagna e cerca di capire come quelli che sono i loro obiettivi possano diventare dei processi automatizzati all'interno del gestionale. Uh, spesso abbiamo clienti che partono con dei disegni, creano proprio dei veri e propri, delle mappe concettuali all'interno di un foglio e ce li inviano da poter così lavorare e mettere all'interno di un software. C'è chi semplicemente, grazie a una chiacchierata, spiega che qual è l'obiettivo che vuole raggiungere e eh, ha a disposizione un team di supporto sempre presente che va ad accompagnarlo nel processo. Um, Dico sempre che tutte le strade portano a Roma, non ce n'è mai una corretta. Quindi a volte magari quello che un, un agente immobiliare vuole effettuare con noi per lui deve avere una strada. Noi cerchiamo di fargli capire che si arriva allo stesso punto adattandolo a quello che poi è, è il nostro software. Per quanto riguarda invece il, il mercato immobiliare italiano, quali sono le resistenze che trovi più spesso mh, quando ti approcci con le agenzie immobiliari nell'adozione di un gestionale, di un sistema di, di processi? forse ritocchiamo un po' il punto che abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata eh, spesso sembra che l'acquisizione per gli agenti immobiliari sia un compartimento stagno quindi a volte trovo della reticenza nel dare importanza a tutti quei processi che poi vanno a prendersi cura del cliente eh, avendo un passato in, nella customer care diciamo che ho sempre dato grossa importanza a, a poi quello che è il, diciamo, il percorso del cliente all'interno di un, di un un'agenzia come può essere di qualsiasi altro servizio. Eh, questa, forse questa è la parte che, su cui mi soffermo sempre di più e su cui cerco anche di fare un ragionamento ad alta voce con chi si confronta con noi. Eh, è proprio che spesso il cliente viene visto come un mero, passami il termine, un oggetto a cui faccio vedere una casa magari e se non gli piace ok, avanti il prossimo, idem per il venditore. Uh, mi dai un incarico, io cerco di farti vendere la casa il prima possibile, se non va è un problema tuo e eh, finisce lì. Invece andare anche ad educare forse il, uh, il mercato immobiliare in questo momento, spiegando che l'attenzione al cliente, sia esso acquirente o venditore, sta alla base uh, di quella che poi è la produttività e il successo dell'agenzia. Il passaparola, che forse una volta si usava molto di più, una volta si andava dai, dai clienti con il portafoglio, con l'elenco delle persone. Guarda, questo è il mio portafoglio clienti, quindi mi dai la tua casa e sicuramente qualcuno lo troviamo. Forse si fa un pelino poco adesso. Eh, invece noi quello che vogliamo proprio, che almeno spero ogni tanto di, di far passare come messaggio, è che eh, il cliente, che poi sono io a volte, eh, io compro casa come, come tutti gli altri, si vuole sentire coccolato, eh, vuole essere informato, eh, anche perché questo me lo insegnate voi agenti immobiliari, un acquirente oggi e un venditore domani. Se si è trovato bene oggi, sicuramente tornerà da voi domani. Ecco, il fatto che comunque eh, stia prendendo piede insomma, il vostro, il vostro software, il vostro servizio, eh, significa anche che c'è in atto un cambiamento da parte degli agenti immobiliari nella gestione uh, dei, della clientela e del proprio pacchetto clienti. Ecco, quello sicuramente. Sì, sì sono d'accordo. un'ultima breve domanda. Fra uh, i clienti che voi avete acquisito, uh, quindi che utilizzano il vostro portale, quindi che hanno già questo portale perdone, gestionale e che hanno già una mentalità cliente centrica. Uh, in quanti utilizzano al 100% tra virgolette il, il, i processi eh, di, di comunicazione e di gestione del, o del, della clientela? Eh, ti rispondo la maggior parte, ma per il semplice fatto che teniamo a effettuare periodici follow up dei nostri clienti per aiutarli anche a capire eh, laddove sia necessario quando manca. Uh, l'attivazione di qualche processo che noi crediamo poter essere utile ai fini lavorativi e, e magari il cliente non, non ha considerato, magari non conosce perché comunque puoi immaginare uh, che un software altamente personalizzabile al 100% comporta la possibilità di creare processi uh, ipoteticamente infiniti, quindi quello che è un processo correttissimo e utile per un'agenzia magari non lo è per l'altra. Uh, però si può partire da quella che è poi un'idea che noi tendiamo sempre a dare al cliente per andare a lavorare sull'esigenza specifica della persona. Quindi l'unico limite è la fantasia. Sì, sì, io dico sempre: i processi per me sono un vaso di Pandora, una volta che li apriamo, bisogna fare attenzione. Non si sa cosa ne è. Grazie, Angelo, del tuo grazie contributo a voi. Grazie e a grazie per avermi in. invitato.